E oggi siamo qui per diciamo così vedere tutti i prodotti che possiamo comprare in uno store diciamo così di apple in cosa possiamo comprare sul sito di apple mac possiamo comprare un macbook air un macbook pro un i mac un mac studio un mac pro display e vabbè non possiamo comprare mac Quest, allora dobbiamo com allora il macbook air c'è soltanto di variante, diciamo così, M2 e M1. Fine, poi, vabbè, quelle di RAM e di, memo e di memoria. MacBook Pro, 13, 14 e 16. Ai Mac 24, 20, 24, esiste 21 e 29, tipo. Mac Mini, niente, nessuna variante, penso. soltanto quella di processore, con più core, penso. ce ne sia una. Eh, poi, Mac Studio... Uh, penso che ci sia soltanto variante M1 Studio M1 Max, Mac Pro ci sono un sacco di varianti sul processore che non mi ricordo, Display c'è soltanto lo Studio Display XDR e quello venduto assieme al Mac Studio che avevo presentato assieme al Mac Studio, poi chiudiamo iPad, iPad Pro uh, 12.9 pollici, cioè che 12.0 cioè 12.9 pollici 11.9 pollici ipad air non esistono varianti um, ipad ipad di nona generazione di decima generazione ipad mini eh, nessuna apple pencil pre generazione seconda generazione tastiere eh, esiste quella dell'iPad del 2018 quella per l'ipad l'ipad normale di nona generazione e basta e poi vabbè esiste la magic keyboard e grande sembra una roba fatta di iPhone 14 Pro eh, esiste eh, la variante Pro Max iPhone 14 esiste la variante Plus iPhone 13 variante mm, mini e eh, 6, variante mm, No, non ci sono varianti iPhone 12, variante mini Airpods, eh, esiste la variante Pro uh, La variante 1, la variante 2, la variante 3 E la variante case AirTag E non esistono accessori Non lo so, non ci sono mai entrato X Watch Watch Ultra, Watch Series 8 Apple Watch Series eh, 8 eh, Qui non esistono Diciamo così, penso che non esistano differenze airpods, ve le ho appena dette e qua c'è cioè, vabbè, penso, se c'è soltanto cose software, allora niente allora, seconda genere poi, le airpods ve le ho appena elencate tutte Poi <ride> ah, airpods max mi sono dimenticato, vero? tv e casa, apple tv 4k app eh, di apple tv, quella che c'è sugli iphone, quella che è questa qui cerca su punto con tv e eh, questa qui eh, poi un pod mini che c'è soltanto di apple tv plus che c'è di un pod mini c'è soltanto la variante un pod e up casa eh, sono. spero che il video vi sia piaciuto lasciate un like commentate condividete eh, sotto consiglio di voi diciamo così vi farò, un, vi farò una pc build eh, consigliato da voi niente spero che il video vi sia piaciuto lasciate un like commentate condividete niente ci vediamo in un prossimo video ciao